sei vestito a festa buongiorno Andrea quando ho il quadernino rosso sai ovviamente che parliamo di classifica ma tu stai bene? <ride> mi devo toccare no per ora sto bene va ma oggi io mi sono vestito anche da professore eh, quindi devi stare attento perché potrei farti qualche domanda molto difficile sei pronto? io invece sono in ferie oggi e non mi sono vestito da professore oggi facciamo la classifica delle scarpe più flessibili presenti sul mercato italiano ovviamente è la nostra classifica e quindi non è necessariamente eh, la classifica perfetta del mondo perfetto però comunque questo è quello che suggeriamo. La prima domanda che ti pongo è secondo te vale la pena utilizzare delle scarpe flessibili? Quanti anni è ormai? Due anni che, che facciamo questi test ma sarà... Almeno 4-5 anni, che, che anche prima che non facessi questa roba qua, eh, sia io che te cambiavamo le scarpe. Tant'è che l'ho sempre detto, oltre che le Pegasus 33-34, per il resto non ho mai comprato la stessa scarpa, quindi eh, ne abbiamo provate a Bizzeffe. indi per cui credo e spero che la nostra esperienza basti per fare delle classifiche. L'altro giorno ci hanno detto in base a che cosa le fate, in base. Io soprattutto in base alle mie esperienze e alle mie sensazioni, ormai davvero ne abbiamo provate così tante eh, che posso, cioè posso, riesco a capire qual è, qual è meglio di un'altra in base a determinati parametri. Parliamo di scarpe flessibili, sicuramente non ci sbatteremo dentro una Adios Pro 2 per dire. No? Scarpe... Ma nemmeno la scarpa che ha vinto il passatore della quale non abbiamo ancora fatto la recensione. È gravissimo, no? È gravissimo che non ho visto il passatore, Max. <ride> no, è gravissimo che non abbiamo ancora fatto questa recensione. Ad ogni modo, Andrea, la prima domanda che ti pongo è quante volte utilizzeresti una scarpa uh, flessibile? Sto pensando in testa mia delle scarpe flessibili, ci sono delle scarpe flessibili, tipo le Free Five uh, di, di Nike, dei tempi, Te ricordi forse queste entravano di diritto in prima posizione, era scarpa che non avrei mai utilizzato per, per correre. Massimo le avrei utilizzate per fare i riscaldamenti, per gli esercizi di tecnica e proprio eccettività, per dire. Oppure sto pensando, ti faccio due esempi di Sao con i Ride 15, una scarpa iperflessibile da utilizzare nei lenti, Kim Vara è una scarpa da utilizzare nei lavori, quindi per assurdo scarpe, le scarpe flessibili le posso usare in qualsiasi... In effetti una delle ragioni per utilizzare una scarpa flessibile è il miglioramento della propriocezione. Cosa ne pensi? Boh, mi tira un po' una zappa sui piedi però eh, è una roba alla propriocettività che bisogna sicuramente allenare. La capacità di sentire il terreno, di rispondere agli stimoli va allenata sicuramente. Queste, le scarpe come la Kinvara, aiutano tanto. Starei un, sicuramente un pochino più attento con, uh, con atleti da, che corrono a 6 km, se non di più, che pesano 80 kg. Ecco, lì andrei comunque su una scarpa un pochino più protettiva e rigida. Invece una seconda ragione per utilizzare questa tipologia di scarpe è che sono scarpe più stabili. Eh, cosa ne pensi? Sì, perché comunque sono scarpe un pochino più basse. Sì, perché di solito hanno l'avampiede più largo e spazioso quindi sì carpe quindi per lievi pronatori o comunque eh, anche pronatori severi ma leggeri di peso. Infine l'ultima ragione potrebbe essere il fatto che migliorano sia la postura ma anche eh, la, la forza del, delle gambe e quindi magari potrebbe essere, potrebbero essere utilizzate per ripetute in salita oppure in questo periodo in cui effettivamente ci sono gare più corte forse così stiamo più parlando di scarpe flessibili con drop basso o comunque con impostazioni di corsa di avampiede sto pensando a qualche scarpa come la, la Mac 4 per dire che secondo me è una scarpa flessibile ma eh, sì la posso usare per tutto il resto ma non, non è una scarpa da vampiristi. Andrea nella nostra personalissima classifica al quinto posto e ho visto oggi sul sito della Nike che la scarpa è ancora disponibile, le Nike Free 5.0 appunto dell'azienda americana. Cosa ne pensi? Ah sì, ci sono ancora, beh è una scarpa credo la più flessibile forse un po' limitata, quindi davvero una scarpa per riscaldamenti, soprattutto per chi fa mezzo fondo velocità e scarpa per lavori di propria eccettività e tecnica. Forse la più flessibile ma quella con meno ampio di spettro di utilizzo. La utilizzerei però anche sul tapis l'ho vista utilizzare da diverse persone questa settimana ad Anversa e secondo me è... Una scarpa di quel tipo potrebbe in effetti aiutare. Guarda, io sul, sul tapiro preferisco utilizzare una scarpa sicuramente più morbida ma un pochino più protettiva. Non, non mi piace il, il contatto con il tapiro. Però chi è abituato magari anche per un pochino più corte va bene. Invece Andrea, al quarto posto eh, abbiamo messo in casa topo le eh, Magnifly 4 che sono un po' più protettive rispetto alle eh, altre scarpe topo dell'ultimo periodo, cosa ne pensi? È una scarpa flessibile, una scarpa di quelle che dicevamo con drop molto basso, una scarpa che ti fa correre di avampire. Sicuramente lei si può utilizzare per le corse lente, per qualche lavoro un pochino più svelto. In generale eh, la posso usare anche per fare gli esercizi di, di proprio cittività e di tecnica. Invece Andrea al terzo posto abbiamo messo una scarpa fantastica che ha solo un piccolo problema, un tallone d'Achille. Molto eh, rilevante, abbiamo messo la New Balance Rebel V2, cosa ne pensi di questa scarpa? Eh, la ritieni comunque eh, ottima per questa classifica e qual è il problema che ha? Allora, lei non la utilizzerei per fare attività e tecnica di corsa perché mescola morbidissima e diciamo molto ammortizzante che ti fa perdere il contatto col terreno è una scarpa per, per gare questa o per allenamenti il suo tallone d'Achille in questo caso è l'arco plantare d'Achille perché si strappa e non credo che se ne sia salvata qualcuno di quelli che l'hanno comprata nessuno è riuscito a portarla in alla fine peccato perché era davvero una scarpa super ci dicono però che la versione 3 che testeremo spero durante il mese di giugno sarà uh, migliorata in maniera sensibile da questo punto di vista e quindi secondo me Stay Tune potrebbe essere davvero una soluzione vincente per chi volesse utilizzare scarpe flessibili invece al secondo posto, l'hai evocato prima c'è una combinazione a seconda della tipologia di utilizzo che se ne vuole fare eh, stiamo parlando delle Sauconi. Uh, Kinvara 13 e Ride 15, cosa ne pensi? Sì, è fatto bene a metterli insieme, in effetti sono, una, sono due scarpe che secondo me se ti piace la Ride 15, ti deve piacere anche la Kinvara e viceversa perché sono due scarpe molto simili dalla mescola molto simile se non uguale dalle impostazioni praticamente identiche una la Kimbara è un attimino più, più secca e più, più reattiva l'altra invece per allenamenti lenti e riposanti sono tutte e due scarpe stra flessibili e sono tutte e due scarpe che ti fanno sentire il terreno ti fanno correre come, come vuoi tu diciamo, ti assecondano molto invece Andrea al primo posto so che non sei sorpreso so che però non abbiamo fatto la recensione completa abbiamo messo le Puma Liberate che sono quelle che tu eh, avevi lanciato in aria e delle quali abbiamo comunque avuto un'impressione fantastica nonostante avessimo scelto una scarpa un po' troppo lunga scarpe super morbide scarpe con, con questa schiuma che fa quasi da padrone sul mercato eh, Su scarpe come dire, non lo so Max, direi tutto fare, sono sicuramente sono flessibili perché sono flessibili, le, queste scarpe le puoi utilizzare sia per i letti che per i lavori un po' meno per i lavori di tecnica secondo me è stesso problema, problema tra virgolette che hanno questa schiuma che ammortizza molto e quindi ti fa perdere un po' il contatto col terreno Di certo però il, il nitro di Puma è sicuramente una delle migliori mescole presenti sul mercato e chiaramente per chi volesse una scarpa flessibile questa potrebbe essere davvero una ottima scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo. Sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo e poi ti ripeto se non la usi per fare gli esercizi di tecnica la puoi praticamente utilizzare per tutto e, e molto bene quindi assolutamente approvato. Vedo solamente come limitazione il fatto che però non utilizzerei una scarpa flessibile come una scarpa unica, a meno che appunto parliamo delle Ride 15, ma di questa classifica le altre invece hanno soltanto una funzione un po' più limitata. Sì, sto pensando alla Velocity di, di Puma che abbiamo recensito, lei volendola poteva usare sia per i lavoretti che per i lenti ed era super morbida e flessibile anche lei. Sì, diciamo che effettivamente potrebbe essere in combinazione con, con la Liberate, però... Alla fine non vi vogliamo far spendere milioni di euro, non soprattutto, abbiamo incluso scarpe che magari avevano un cugno mediale nel, nella parte intermedia per evitare problemi, non abbiamo incluso scarpe che avevano una piastra nell'avampiede eccetera eccetera, comunque questa è la nostra classifica, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao alla prossima!